Ma buon salve a tutti Oggi sono qui su Wish perché boh ho deciso di guardare un po' Che prodotti vendono ultimamente su Wish Vabbè tanto sappiamo che razza di prodotti vendono su Wish Ma ho detto e se mettiamo un limite di budget Vediamo cosa possiamo comprare con quel budget Ovviamente non comprerò le robe Guarderò solo i prodotti che hanno limite quel budget. Detto ciò direi di iniziare subito con questa che mi è uscita in home con 99% di sconto. È importante, ovviamente costa un euro. Chissà per quale motivo. Ed è credo sia un mantello tipo quello di Matrix. Può passare da 168 euro a un euro. Cioè, super offertuna, fa capire la qualità del materiale. Man fashion windbreak, cool, long, cot, shish, e che più ne ha più ne metta, è talmente lungo questo nome che non credo serva a descrivere questa roba, ma al costo di un euro comprare questa cosa, beh, non saprei veramente, tra l'altro arriva sotto i piedi, cioè potrei cadere mentre cammino non mi sembra granché andar vestiti in questo modo se la milano fashion week dice questo come moda perché non comprarlo tanto costa un euro cioè che fai te ne privi del dello sconto del 99 ma andiamo avanti È al costo di 7 euro che cacchio questa roba Ah, un caricatore per telefono cioè tu appoggi il telefono e si carica secondo me invece ti fa bruciare la batteria completamente uno sconto di 2 euro. Top sconto, c'è cioè. Si serve veramente per appoggiare il telefono. Aspetta un attimo. Questo iPhone è trasparente. Mi stanno scammando. Ah, puoi caricare anche gli Airpods Beh, è, è utile, è utile. Utilissimo, guarda. Io non lo comprerei Fossi in voi. Ah, c'è quella da 10 watt. E quella da 15. Ah, ma non può caricare il nuovo iPhone 12. Eh, quindi mi sembra inutile da comprare. Eh no, perché qui c'è scritto una sfilza di telefoni. Quindi non credo nemmeno il mio può andare. Vabbè no comprare a prescindere cioè chi è che comprerebbe un prodotto simile piuttosto che caricare il tuo telefono te lo brucia direttamente ma andiamo avanti che cacchio, mamma mia top sconto c'è cioè, 37 centesimi di sconto c'è cioè. Ah è una torcia, non sembrava una torcia Diverse modalità, tra cui adesso S che è importante E la madonna 400 metri Ma che è un faro questo, non è una torcia, è un faro Ma che caccia? Cioè questo lo, lo useremo per i palcoscenici Che razza di torcia è questa Ah questa torcia serve anche per puntare nelle case quando vuoi svegliare la gente ovviamente ti metti in lontananza e punti direttamente nelle finestre così illumini tutta la casa beh non sarebbe male come idea beh a 3,67 perché non comprarlo perché no ma che questo è scam una telecamera con la visione notturna 1080p che costa un euro signori un euro <ride> Da 63 euro che costava. Top scam, cioè. Sicuro al 100% che è meglio 80p questa cam. E sono sicuro al 100% che abbia la visione notturna. Mi puzza un po', mi puzza un po'. Ah, li puoi attaccare ovviamente o al PC o al televisore. È utile. Soprattutto in televisione, cioè. Ma chi è che attacca ancora oggi le cam in televisione? Cioè... Ah, puoi toccare lo schermo e bucare lo schermo. Non so, l'immagine si muove, che cacchio mi significa questa immagine di un dito su uno schermo? Ah, perché touchscreen. Beh, giusto, i comandi a lato non servono a una minchia se è touchscreen. Vabbè, devo dire, mi puzza di scam. Poi una telecamera col telecomando non si è mai visto al giorno d'oggi. HD camcorder, mamma mia. Che poi HD sarà tipo. 480 renderizzato a 1080. Secondo me c'è qualcosa che puzza. Ah, c'è la versione touchscreen non wifi. Come non wifi? Ma qui mi state prendendo per il culo. Ma qui mi state prendendo per il culo. Qui c'è scritto palesemente wifi, misura, touchscreen, versione non wifi. Ma mi state prendendo per il culo. <totipo> wish, ci vuole scammare. Attenzione, attenzione. Uh, al costo di 2 euro, signori, abbiamo degli occhiali da sole per uomo. Bellissimo! Costa 2 euro, una pataccata cinese sicura al 100%. Ma vediamo. Classic Collection! No! Ah, esistono vari tipi di, di modelli anche. Perché ci hanno messo davanti un iPhone? Come Righello lo usa l'iPhone. <ride> Guarda quanto è figo. Milano fashion week levati proprio comprate tutti questi occhiali fighi che bellezza ma non è finito ancora questa l'ho trovato ovunque ovunque ed è una pataccata di cam una camera da spia una di quelle pataccate che vendevano anche in tv Ah, full hd 1080 ricordiamo ah, il motion detector che è utile è utile soprattutto quando ti vengono i ladri in casa cioè ah lo puoi usare anche per riprenderti quando fai paracadutismo, importante. A un angolo di 140 gradi, ottimissimo. La visione notturna, beh, ovviamente se ti vengono a rubare di notte, puoi guardare chi è il fantomatico ladro. Oh, bello sto cavo. Sto cavo non lo vedevo dal 15-18. È così piccolo, guarda che ci sta in una mano. È una cagata questa cam. Sarei curioso di testarlo, voglio vedere se effettivamente è 1080 o... Ci stanno scammando anche lì, che è probabile. Ah, registra 100 minuti, e beh, 100 minuti è il massimo di registrazione di questa... Cam, quindi se ti vengono a rubare dopo 100 minuti, hai finito la memoria, non puoi più registrare, quindi... Ciao, è la cam più inutile che io abbia mai visto. E non ci dice nient'altro. Ma che è sta cacata? Cioè, una torcia da mettere su un cappello, sulla visita di un cappello. Beh, perché compressi le torce che si mettono in testa, no, eh. Cosano troppo. Oh, que questo è utile, questo è utile, signori. Per i vostri muscoli, se avete voglia... Anzi, non avete voglia di allenare i vostri muscoli, ma volete un modo... Easy Per allenarlo Easy E beh Questo è quello che fa per voi Mamma mia la faccia di questo uomo dice tutto Ma che è questa immagine? Fa sembrare altro Che poi tra l'altro sono png incollati qui sopra Nemmeno fatto con photoshop Fatto con paint Prima e dopo Che cambiamento Mi sa tanto che non, non è nemmeno la stessa persona Ci stanno scambando anche qua Ah ovviamente Importante questa cosa È una tecnologia che allena sia i glutei Che il cervello Quanto non si sa come, ma allena anche il cervello. Con quale tecnologia aliena siano riusciti a fare tutto. Cioè, solo su Wish puoi trovare questi prodotti. Ah, lo puoi usare mentre guardi la tv, mentre cammini che non sarebbe il top mentre studi beh giustamente mentre studi che fai non ti alleni un po' i muscoli quindi attenzione quando comprate robe io dopo ciò direi di chiudere qua il video perché boh è la fiera dello scam wish spero che vi sia piaciuto like ovviamente importante fatelo se no vi vengo a trovare seguitemi nei social importante soprattutto sul canale viola e niente ci si vede alla prossima